Allora iniziamo oggi a mettere in pratica le indicazioni che ci siamo dati sulla costruzione dell'interfaccia utente in un certo senso cercando di incasellare in un'interfaccia più possibile usabile, amichevole le informazioni che il sistema e l'utente si devono scambiare attraverso i casi d'uso quindi cercheremo di modellare dell'interfaccia utente attraverso dei mockup dell'interfaccia grafica che siano eh, coerenti con il caso d'uso che abbiamo eh, deciso di sviluppare. Mm. Eh, gli obiettivi essenzialmente sono quelli di scegliere opportunamente gli elementi grafici per poter rappresentare le informazioni che ci servono in ogni singolo passaggio del caso d'uso e prevedere tutte le possibili eh, percorsi, tutti i possibili percorsi che il caso d'uso prescrive. Quindi noi direi possiamo partire dai casi d'uso che abbiamo sviluppato insieme nelle esercitazioni, come ad esempio questi del richiede di unirsi al team e accetta la richiesta di iscrizione che avevamo fatto insieme, dei quali avevamo predisposto uno scenario con le sue estensioni che prevedeva quale tipo di informazioni veniva scambiate e anche come approcciare la realizzazione di quella funzione. No? Avevamo scelto, avevamo deciso che ad esempio l'utente doveva inserire il nome di una persona a cui mandare l'invio della, della, della richiesta, di unirsi e non invece avremmo potuto fare diversamente selezionarlo dall'elenco dei, dei partecipanti. Qua abbiamo fatto delle scelte progettuali sulle quali non torniamo. Questo è il nostro caso d'uso. Adesso cerchiamo di realizzarlo. Allora, lo strumento pratico attraverso cui lo realizzeremo è questa piattaforma Balsamic di cui ehm, esistono varie versioni No, Balsamic che è uno dei prodotti più famosi per quanto riguarda il disegno di, di, di, di mockup e ha una versione online e anche una versione desktop, quindi un programma installabile. È un prodotto normalmente a pagamento, ma per scopo diciamo così didattico, al Politecnico è stata data una licenza gratuita, quindi possiamo usare la versione online. Del, del prodotto Balsamic, che a parte il fatto di essere un pochino più lenta perché è online, essenzialmente ha le stesse funzionalità della versione desktop. Allora, a questo indirizzo, polito.mybalsamic.com, vi potete collegare, dovreste aver ricevuto in questi giorni una mail da questo servizio che vi dice registrati, conferma la tua registrazione per poter accedere allora ricordatevi di farlo, possibilmente prima di domani mattina per non perdere tempo di accettare, definire l'account, la password eccetera eccetera per poter entrare in questo portale questa area è tutta l'area di sistemi eh, informativi ciascuna cartelletta di quelle che sono indicate qua è un progetto Adesso vedete che ci sono molti sia 2017 con un certo numero di matricola e sono i progetti associati a ciascuno di voi. Adesso voi non vedete tutto questo bendidio di progetti perché fortunatamente vedete solamente il vostro progetto e i progetti pubblici che sono stati messi pubblici come ad esempio quelli che faremo noi in aula che sono visibili da tutti. Okay? Poi normalmente per renderli più facilmente identificabili i progetti che facciamo noi sono rendiamo colorata la copertina ehm, l'unico difetto di questo meccanismo di funzionamento è che voi non potete creare nuovi progetti ma siete obbligati a lavorare quindi creare tutti i mockup all'interno di un unico progetto che poi non ha in realtà limite sul numero di mockup però se fate tanti esercizi diversi rischiano di mescolarsi un po' perché quindi dovete dare un po' di ordine a voi nel come chiamate diciamo così, i, i vari, le varie videate hm? per non mescolare purtroppo mh, il tipo di licenza che ci hanno dato non, non vi permette a, vo a vostra volta di creare nuovi progetti allora cosa vogliamo fare qua? vogliamo creare il mockup quindi una bozza di interfaccia per questo caso d'uso per farlo apro un nuovo progetto come vi dicevo, voi non avete bisogno di aprire un nuovo progetto perché ce l'avete già entrato nel progetto che vi è stato dato. Nuovo progetto. E in questo caso devo definire il nome del progetto stesso. E il nome del progetto è Richiede di un initial team. Quindi, chiamiamolo sia 2017 hackathon non so mai come scrive si scrive a eh, caton richiesta richiede unirsi sì, lo abbrevio un pochino che è il nome del caso d'uso che voglio modellare in realtà potrei anche fare un progetto più ampio che contenga più casi d'uso diversi ma andiamo per gradi allora cosa ci dice questa è la pagina di, di benvenuto del progetto ci dice guarda Prima cosa, puoi aggiungere, creare un nuovo mockup, quindi un progetto, un, per noi un caso d'uso, può essere composto di più bozze, di più mockup, e poi se vuoi puoi condividerlo con altri utenti, oppure aggiungere questi cosiddetti assets, cioè eventuali immagini no, di contorno al mockup, cosa che a noi non interessa. Quindi la struttura di Balsami, che è una struttura organizzata a progetto e ogni progetto è fatto di in un insieme di mockup, ciascun mockup è una videata che si crea ovviamente attraverso la funzione di aggiungi nuovo mockup e apre un editor no? che ci permette appunto di creare queste interfacce. L'unico difetto di questo editor che richiede l'installazione di Flash ancora, purtroppo e quindi ehm, se non ce l'avete sul vostro computer dovrà essere installato speriamo che prima o poi riescano a reimplementarlo senza bisogno di flash a questo punto abbiamo di fronte un foglio vuoto all'interno del quale possiamo posizionare gli elementi che costituiscono la nostra interfaccia questi elementi sono tutti accessibili in una libreria UI library, libreria di elementi dell'interfaccia utente, che compare, ad esempio qua in alto, è fatta di una serie di categorie diverse, adesso purtroppo questa risoluzione non si vede tutto perché è un po' tagliato, quindi provo a modificarne la posizione, eccolo qua, mettendo la libreria a sinistra, ovviamente mi sacrifica lo spazio del disegno ma qualcosa dobbiamo sacrificare per rimanere dentro il videoproiettore in cui abbiamo una serie di componenti che possono essere inseriti nel nostro foglio di disegno questi componenti all li indica tutti e poi ci sono le varie categorie quindi elementi grandi, big, tra cui la principale sarà la finestra del browser oppure la cornice del, del telefono poi abbiamo vari tipi di bottoni, abbiamo common, elementi comuni, quindi testo, finestra, bottone, quindi quelli più frequentemente utilizzati. Containers, contenitori, che servono per organizzare i contenuti multipli all'interno della pagina, tipo ad esempio le varie tab, le varie linguette che permettono di commutare tra vari contenuti. Forms, che sono tutti gli elementi interattivi per compilare i moduli quindi caselle di testo, calendari eh, bottoni a scelta multipla, checkbox combo box, eccetera quelli che abbiamo visto se vogliamo in teoria qui li possiamo usare c'è una serie di componenti specifici di iOS ci sono i componenti che li chiama layout di nuovo ad esempio scrollbar o orizzontali o verticali la parte markup serve per aggiungere delle annotazioni, quindi qualcosa che non fa parte dell'interfaccia utente, magari una nota, una, una, una, una postilla, no? eh, un'evidenziazione di qualche cosa, e questo markup può essere a piacere mostrato o nascosto. Per cui facciamo un mockup di come deve venire la finestra, ci mettiamo delle note, e poi se vogliamo queste note le vediamo perché servono per noi, oppure per far testare l'interfaccia a qualcun altro nascondiamo il markup e rimangono solamente gli elementi che avevamo previsto proprio in interfaccia. Media è la parte sui contenuti multimediali, essenzialmente la, la galleria di immagini, eh, un'immagine, una mappa, un player, video, oh, tutta roba finta ovviamente. Questi sono disegni che mettiamo sulla pagina. Nessuno di essi è veramente una mappa, veramente un player video, ma ci fa capire che in quel punto della pagina vorremmo quell'elemento. Project asset è vuoto perché è l'area in cui carichiamo gli assets, cioè i contenuti personalizzati, immagini di sfondo, icone o cose di questo genere se volessimo aggiungere al progetto. Eh, site assets anche sono la stessa cosa ma a livello di sito, non di progetto. E text è una grossa diciamo così, eh, parte di testo scritto nelle forme più strane, no? il testo sotto un'icona, il testo di una tabella, eh, una, list, un test, una, serie, una lista di varie linee di testo, un paragrafo di testo, una riga, più avanti ci sono i titoli, i sottotitoli, no? le varie forme in cui può comparire il testo all'interno di una pagina. Questa è la nostra libreria di, di elementi, se poi dopo un attimo che lavoriamo sappiamo già cosa cercare c'è questa cartellina quick add qua in alto a destra in cui se inizio a scrivere il nome di un elemento mi compare una piccola tendina con diciamo così, la short list degli elementi che corrispondono a quel nome e quindi spesso si lavora molto comodamente in questo modo ok a questo punto proviamo a faccio un po' di spazio qua e cominciamo a mappare all'interno di una finestra di un browser quindi prendiamo una finestra del browser e la mettiamo qua i contenuti quindi io semplicemente ho semplicemente trascinato questa finestra sul foglio bianco e mi compare una finestra che posso ridimensionare e per ciascun elemento selezionato compare sempre questa Cosa brutta, nera, che fa paura, ma che rappresenta le varie proprietà di questo elemento. Quindi per editare, per portare avanti, dietro, cambiare i colori, eccetera, eccetera. Mostrare o non mostrare le scrollbar. Quindi sono finestre, che ovviamente sono diverse per ogni tipo di elemento, finestre di proprietà che permettono di personalizzarlo. Allora, la nostra, il nostro caso d'uso prevede una serie di interazioni no? tra utente e sistema partecipante richiede di inviare una richiesta, il sistema predispone un form, il partecipante inserisce il nome, eccetera eccetera. Allora come trasliamo questi punti in mockup? <coughs> Li trasliamo a coppie. Il, eh, pensiamo al punto 3, il partecipante inserisce il nome, dove lo inserisce il nome? Beh lo inserisce in una casella di testo, che il sistema ha predisposto nel passo 2 dal punto di vista della videata il passo 2 e il passo 3 sono una cosa sola perché la videata che vediamo è ciò che è stato, che il sistema ha generato nel passo 2 ed è ciò con, la, con il quale l'utente interagirà nel passo 3 quindi per i passi 2 e 3 ci sarà una videata sola poi a seconda di ciò che fa l'utente al passo 3 ci sarà un'altra videata nella quale il sistema scrive delle cose al passo 4 alle quali l'utente risponderà al passo 5 quindi 4-5 e di nuovo sono le due metà, il prima e il dopo della stessa videata okay? quindi il pattern, visto che nel, nel, nei casi d'uso di solito c'è un'alternanza di azioni tra utente e sistema ogni coppia di azioni il sistema fa l'utente risponde implica l'esistenza di una pagina che è stata costruita dal sistema e sulla quale l'utente può rispondere, può fornire la propria risposta quindi noi creiamo questi mockup a coppie il punto 1 è un punto un po' anomalo nel senso che Pensiamo che l'utente sia diciamo, nell'home page del sito da qualche parte e attivi questa richiesta, voglio unirmi a un team, quindi potrebbe essere sul menu di sistema oppure una serie di bottoni di avvio, di operazioni o di icone no? possibili, quindi un po' a parte rispetto al resto. Si presuppone che prima l'utente sia entrato nel sistema e quindi il passo precedente è che il sistema gli ha fatto vedere la home page, ma questo è al di fuori del nostro caso d'uso, è dentro il sistema ma fuori dal caso d'uso. Quindi se vogliamo possiamo modellare il passo 1 in modo molto semplice, ad esempio se è possibile creare un menu, una barra dei menu, nella quale posso aggiungere non so eh... aspetta eh. sì una voce che potrebbe essere è brutto da vedere no non mi piace scusate cambio idea potrei mettere Se questa fosse l'home page, tra le varie funzionalità, eh, ehm, richiede unisciti a un team. Unisciti, scusate. E qua possiamo avere un titolo. Eh, qui ho poco spazio e quindi questi danno sempre fastidio. Una eh, cosa di questo genere dove magari siamo già loggati al sistema. Questa volevo, ecco qua, questa è al posto di questa, no? così mi fa vedere, mi ricorda che sono già collegato al sistema, avrò la mia iconcina, il mio menu in alto come siamo abituati a vedere e poi una serie di azioni che corrispondono grosso modo ai casi d'uso possibili per questo utente. Quindi io non sto a fare adesso, in questo momento, un design grafico, però lo, lo, la immagine è bruttissima, l home page, come se avesse tanti bottoni che corrispondono ai vari casi d'uso, vai via, ai vari casi d'uso, e dall'home page posso attivare i casi d'uso che il sistema mi permette di fare. Adesso questo ho fatto con dei bottoni, con dei link, con dei menu, dipenderà poi ovviamente da, da tutta la parte di, di, di progettazione grafica del sito in questo momento mi serve solo per capire che a qualche, in qualche punto nel sito è possibile attivare quel caso d'uso quindi questo sarebbe un mockup per il, il passo 1 allora lo posso salvare dandogli un nome, la chiamo passo 1. A fianco qua a destra c'è una colonna mock-ups che contiene tutti i mock-up che ho creato all'interno del progetto, sotto forma di miniatura, quindi mi è facile spostarmi da uno all'altro. Allora a questo punto questo sarebbe passo 1, step 1 poi posso fare passare finalmente quindi l'unica cosa che posso fare in questo caso duro uno step 1 è cliccare su quel bottone poi farò un altro mockup per i passi 2 e 3 allora per semplicità anziché creare uno nuovo c'è una fun utilissima funzione clona me ne fa uno identico a quello precedente che posso andare a modificare quindi cancello queste parti qua e ci aggiungo un sottotitolo che è eh, richiesta di unirsi un, a un team che è la funzione nella quale siamo dice. Allora, cosa ci faccio qua dentro? Qua dentro il sistema predispone un form in cui inserire il nome della persona e il partecipante inserisce il nome e conferma. Quindi, una casella, un form in cui inserire il nome è tendenzialmente una singola casella di testo nel quale l'utente può inserire il nome. Quindi abbiamo una casella di testo che è un text field normale qua sotto in cui preceduta direi no, pardon questo qua um, qui un'etichetta, una label che metto sopra di istruzioni Inserisci il nome della persona del partecipante a cui voglio unirti una spiegazione di che cosa deve essere fatto c'è il campo di testo e poi avrò un bottone di conferma Magari lo allineiamo, così è più chiaro che la conferma è di questo dato che ho inserito. Molto minimale per carità, no? ma in questo passo implementiamo ciò che il caso d'uso prevedeva nei step 2 e 3. Poi ci sono tutte le estensioni da aggiungere, queste dovremmo tenerne presente, perché poi queste varie pagine si complicheranno per gestire le varie estensioni. Per ora sto facendo solamente lo scenario principale. Anche qua salvo questo e lo chiamo step. 2,3, no allora, la virgola non gli piace, mettiamo semplicemente uno spazio. Quindi abbiamo un'interfaccia in cui se arriva, l'utente cliccherà su un al team, viene portata questa pagina nella quale dovrà scrivere il nome. immaginiamo di averlo scritto, non mettiamo nome, ma mettiamo Pinco Pallino o se vogliamo fare Lorem Ipsum così è chiaro che è un nome inventato il famoso Lorem Ipsum della volta scorsa passo dopo, qui risalvo ancora perché ho fatto una modifica Passo successivo è quello 4-5, dicevamo, il sistema mostra i dettagli della persona selezionata e permette di inserire un messaggio. Il partecipante scrive il messaggio di presentazione e conferma. Okay? Allora, a questo punto abbiamo scelto una persona, andiamo sulla pagina successiva, clono, vado sotto, a questo punto il nome di questa persona non è più una casella di testo, ma è la persona di cui voglio fornire dettagli quindi ad esempio io sto immaginando i dettagli della persona sono ad esempio un'immagine della foto di questo tizio con sotto il suo nome si chiamava Lorre Mipsum, poverino, o poverina, e poi avrò delle informazioni su questa persona. Oh, qui ad esempio ci metto un paragrafo di testo a fianco in cui racconto qualcosa su di lui. Ecco qua il primo esempio di un testo formattato, nel senso che quando noi scriviamo del testo, balsamic ci permette di mettere dei caratteri di controllo per modificare alcune proprietà. Ad esempio vedete che Paragraph è stato messo qua con l'asterisco davanti e dietro ed è comparso quindi il grassetto. Oppure il text è stato scritto in rosso perché tra parentesi graffe c'è scritto color due punti red oppure ci sono dei link, se vogliamo far comparire un link lo mettiamo tra parentesi quadrate, un link generico oppure un link a una pagina vera, il nome del link tra parentesi quadrate e l'indirizzo tra parentesi tonde. Eh, testo in corsivo, sottolineato, sbarrato, eccetera, no? sono anche possibili usando questa sintassi. Quindi quando già mettete sul foglio un elemento che permette il testo formattato di solito vi arriva già un esempio messo dentro come questo se no poi c'è la documentazione se uno vuole fare le cose fini però l'idea è che qua dobbiamo scrivere che cosa? dobbiamo scrivere che ha 10 anni di esperienza ha partecipato a 6 hackathon vincendone uno, e poi cosa possiamo scrivere? Eh, eh, esperienza, eh, designer, programmer. E poi possiamo aggiungere magari un'informazione, fa parte di un team, fa già parte di un team di tre persone o cose di questo genere, qualche informazione su di lui, no? Il testo cosa dice? Mostra i dettagli della persona selezionata. Foto, nome e qualche informazione. In realtà qua sto barando. Perché quel testo lì, sulla base del sistema informativo che ho progettato fino ad oggi, non lo potrei generare. Perché quelle informazioni non le ho. Nel mio modello concettuale non abbiamo mai messo l'esperienza della persona. Quanti hackathon eh, ha partecipato potrei ricavarlo, perché ho l'utente, la relazione con hackathon e posso vedere quanti. Anche solo il vincitore probabilmente. Fa parte di un team di tre persone, lo so, ma ad esempio il fatto che lui sia un designer e che abbia dieci anni di esperienza, non lo so. Quindi se volessi veramente generare un testo di questo genere... Dovrei aggiungere delle informazioni dentro la mia tabella che descrive il partecipante, dentro la classe del modello concettuale che descrive il partecipante. Oppure, viceversa, potrei chiedere a ogni partecipante, quando si registra, di scrivere qualcosa su di sé. Allora qua scrivo il curriculum, diciamo così, la presentazione data dal singolo partecipante. Quindi qua abbiamo buttato giù un'approssimazione che però andrebbe arricchita. E questa è la prima metà, se vogliamo, cioè le informazioni che il sistema dà all'utente. La seconda metà sono le informazioni che l'utente dà al sistema, cioè io che mando l'invito devo presentarmi, scrivere un messaggio di presentazione. Quindi anche qua devo avere un'area di testo ampia, quindi a differenza tra text input e text area, che l'input è di una riga sola, l'area è di più righe che è uno spazio nel quale io mi devo presentare, adesso magari riduciamo un po' lo spazio per ragioni di nuovo di, di pixel liberi sul videoproiettore, aggiungo un'etichetta che dica all'utente cosa deve scrivere, del tipo scrivi una presentazione, ed il motivo per cui l'Ori in Ipsum dovrebbe accettarti troppo lungo come sempre quando si scrive sul web bisogna accorciare chi sei? perché l'oremips dovrebbe accettarti. Diciamo le stesse cose con meno parole, che è sempre meglio. E qui c'è lo spazio in cui io posso scrivere la mia presentazione, eccetera, eccetera. E poi cliccare su conferma. È una conseguenza di ciò che abbiamo scritto nel caso d'uso, ma anche un'interpretazione di come mostrare queste informazioni. E questo caso d'uso è lo step, rappresenta lo step, i passi 4 e 5, se non sbaglio. Sì. Poi se tutto va bene passiamo al passo 6, che è quello nel quale il sistema conferma l'avvenuto invio della richiesta. E quindi è una pagina molto semplice, di nuovo clono questa, in cui magari quello che potrei fare è tenere buona questa parte alta e aggiungere sotto qualcosa di scritto grande che dice richiesta inviata. Allora, ah, e qui non posso fare nient'altro, a questo punto tornerò alla all'home page, eh? eventualmente, quindi non ci metto nessun bottone chiudi o se vogliamo possiamo proprio scrivere torna all'home page, ma non si, non si usa più nei siti, ormai dovrebbe essere evidente la navigazione interna. E questo rappresenta lo step 6. Quindi abbiamo progettato questi quattro mockup, 1, 2, 3 e 4, che rappresentano i vari passi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del caso d'uso. Dello scenario principale del caso d'uso ovviamente. Possiamo anche dare un, minimo, un pochino di interazione in più, nel senso che io posso, con Balsamic, associare, questo è solo un disegno, okay? non, non è una pagina dove non fa nulla, non ci posso scrivere dentro o fare delle azioni, però posso associare alcune azioni molto semplici ad alcuni elementi. Ad esempio il bottone Unisci ad un team, posso fare in modo, vedete che qua c'è una voce Links, Posso fare in modo che vada alla pagina step 2-3. Questo mette una piccola frecciolina per indicare che questo è collegato a quell'altro. E idem, il bottone conferma dello step 2-3 lo posso collegare allo step 4-5. E conferma del 4-5 lo posso collegare al 6 poi non so se si possa collegare sì, anche il titolo hackathon potrebbe diventare un link allo step 1 cioè se clicco sul titolo torno sempre all'home page questa modifica magari la faccio su ogni pagina step 1 step 1 poi sullo step 1 anche Lo aggiungo, poi volendo, sai, il link all'icona della mia faccia potrebbe andare alla mia pagina del profilo e così via, se avessi tutte queste pagine. Allora salviamo, ovviamente le abbiamo modificate tutte, quindi dobbiamo salvarle tutte. A cosa serve aver aggiunto questi link? a permettere a qualcun altro di esplorare questa interfaccia utente, perché finora le abbiamo solo aggiunti per la nostra informazione. Andando in una modalità, dunque, esatto, a pieno schermo, lo rifaccio piano, in questo, questa icona qua, full screen presentation, fa passare dalla modalità di editing alla modalità esplorativa in cui a questo punto immaginiamo che qualcuno entri da questa porta, non sappia che cos'è il sistema, non l'abbia progettato insieme a noi, e gli diciamo guarda, ehm, dacci una mano e prova a usare questa interfaccia. Quindi lui ha il suo bel mouse gigante, ha delle voci evidenziate sulle quali può cliccare, eh, fa un paura la dimensione di questa cosa, e se ci clicca viene effettivamente portato alla pagina corrispondente. Poi fa finta di scrivere, diciamo, beh, clicca su conferma, no, voglio tornare a home page, torno indietro e così via. No? Quindi è possibile interagire minimamente, nel senso che qua non posso scriverci dentro a questo campo, però perlomeno, anche, anche qua non posso scrivere, però perlomeno posso immaginarmi, che ne so, arrivo a questo punto, l'utente sa cosa deve fare. Sa che qua è bloccato a meno che non schiacci su hackathon per tornare alla home page? Oppure è meglio metterci un link esplicito, torna alla home page? E questo possiamo provarlo, possiamo sperimentarlo. Magari noi non vogliamo mettere il link perché è brutto e allora dovremmo rendere più visibile, più esplicito il fatto che il titolo del sito sia anche un link alla home page, se non è già scontato. Adesso ovviamente queste cose qua rosa danno fastidio che sono troppo evidenti per cui è possibile anche no scusate non mi ricordo più qual è l'opzione per, per, per non farle vedere nella, nella cosa a tempo um, a pieno schermo ma vabbè lo, lo pensiamo forse è questo no ah, eccolo qua c'è un bottone che prima non mi era comparso qua in basso, attraverso il quale posso togliere le evidenziazioni ai link. E così effettivamente vedo se, ovviamente compare la manina dove c'è un link, ma questo comparirebbe anche sul browser vero. E quindi vedo se l'utente è invogliato ad esplorare le parti della pagina che sono quelle effettivamente rilevanti. Poi come? Va? Eccolo qua invece la matitina ti fa tornare nella, modata, nella modalità di editing, di modifica okay? quindi qua riusciamo a materializzare ciò che avevamo in mente nel caso d'uso e anche a farlo testare a qualcun altro con un minimo di interazione ma siamo solo a metà perché poi ci sono ancora tutte le estensioni anzi non siamo neanche a metà le estensioni sono risposte diverse che il sistema potrebbe dare oppure azioni diverse che l'utente potrebbe fare. Due, il partecipante è l'unico iscritto. Allora, questo è un caso alternativo al 2. Cioè, quando l'utente clicca su unisci te un team il sistema mi dice Sono, sei l'unico iscritto per ora quindi non puoi ancora unirti a nessuno quindi non ti, non ti mostro questa pagina ti mostro una pagina diversa quindi posso clonare questa pagina la chiamerò passo 2A e scriverò il messaggio di errore dicendo eh, paragraph sei il, il primo iscritto a questo hackathon non è ancora possibile unirsi ad altri partecipanti, riprova più tardi, quando ci saranno, vabbè niente, riprova più tardi e poi magari qui anziché conferma lo scriviamo chiudi e insieme al chiudi lo mandiamo all'home page a ricominciare questa potrebbe essere la pagina che compare al passo 2a adesso in realtà quando è che quindi qui abbiamo implementato questo lui funziona nel senso che se arrivi qua puoi cliccare su chiudi o cliccare su hackathon e viene rimandato all'inizio il problema pratico è però come faccio a provarla questa interazione perché io ho programmato unicità un team in modo da andare sempre deterministicamente a questa pagina cioè, dietro non c'è un sistema informativo che sappia se c'è o non c'è allora in realtà quello che si fa è ovviamente sempre di barare e questo bottone qua lo duplichiamo. Dunque, duplica, eccolo qua, lo metto magari a fianco oppure fuori per rendere esplicito il fatto che è un'anomalia. Che ne so, con scritto unico, e questo lo manderò non allo step 2, ma allo step 2A. No, in questo modo chi, chi usa il nostro sistema, vabbè, normalmente va qua su unisci a te un team, e fa le sue cose, ma se vogliamo provare cosa succede quando sei l'unico, lo istruiremo e diremo, beh, facciamo finta che tu sia l'unico, allora premi quel bottone no? per esplorare percorsi alternativi. Perché in questo caso la risposta dipende dallo stato del sistema e lo stato del sistema non è modellato dai mock-up, quindi in qualche modo dobbiamo barare, no? Però attraverso questo riusciamo a far esplorare il nostro utente di prova anche dei percorsi diversi. Oppure decidiamo noi di preparare due pagine home iniziali diverse e poi decidere noi da dove farlo partire, ecco, in qualche modo. Richiede un pochino sempre di inventiva riuscire a simulare un sistema che non c'è ancora simulare il comportamento di un sistema che non c'è ancora però con questo abbiamo recuperato il 2A 3A, il partecipante non inserisce un nome o non conferma entro un certo tempo il sistema segnala l'errore all'utente e torna al punto 2 quindi punto 3 quindi l'utente non, non ha confermato oppure non ha inserito il nome quindi dopo, la, cliccare, dopo la, la parola conferma magari non ha inserito il nome allora ci serve questa pagina di errore duplichiamo questa andiamo a prenderla sotto la salviamo col nome step3a e lo step 3 consiste nel messaggio di errore in cui si dice mm. allora mettiamo una label campo obbligatorio e questo lo scriviamo in rosso magari anche in grassetto allora ci sono sempre due modi di interpretare le cose o dici di implementare le cose non di interpretarle vent'anni fa nel momento in cui schiacciavi un bottone inserisci e il dato non era corretto arrivavi a una pagina con su scritto il dato inserito non è corretto, clicca qui per tornare indietro no? per fortuna abbiamo passato questa fase, se, pro, se scrivo conferma e il dato non è corretto rimango su quella pagina lì, almeno visivamente, poi magari la pagina sotto è cambiata ma non me ne accorgo e mi compare a fianco del punto in cui ho sbagliato il motivo per cui ho sbagliato Okay. quindi questo passo 3 è ciò che succede se lui schiaccia conferma senza aver inserito il valore allora anche qua dovrò modificare il passo 2 aggiungendo un bottone di conferma vuoto per vedere cosa succede Se l'utente inserisce, inserisce il nome, fingiamo che premendo questo conferma significa che l'utente ha inserito il nome e l'applicazione va avanti. Se invece pensiamo che l'utente non abbia inserito nulla, facciamo finta di premere questo bottone, che in realtà sarebbe questo nel caso in cui lui non abbia inserito nulla, ma questo a balsami non riusciamo a spiegartelo, e mi porta a questa pagina di errore, nella quale finalmente potrà premere conferma ed andare avanti. Oppure continuare a sbagliare. Quindi dobbiamo un pochino lavorare al contorno di questa interfaccia per rendere esplorabili tutti i percorsi possibili. 4A. Il nome inserito non esiste. Il sistema segnala l'errore e invita a riprovare. Allora questo è un errore di tipo diverso però concettualmente è abbastanza simile come realizzazione semplicemente lui ha schiacciato conferma e anziché scrivere un conferma vuoto ha scritto un conferma errato o meglio ha inserito un nome che poi scopriremo essere errato nel senso che il sistema poi dirà che è errato e allora creeremo un altro mockup di questo genere perdono, duplica clona nel quale cambieremo il messaggio e scriveremo nome non esistente e questo sarà il nostro passo 4A Quindi noi torniamo su, dove era il passo 2-3, qua, e conferma errato, lo dobbiamo linkare al passo 4A. E via via stiamo integrando dentro i punti no, del nostro scenario principale quelle che sono le deviazioni. questo stiamo facendo un passo alla volta quindi creiamo tanti mockup con piccole differenze l'uno dall'altro però soprattutto se lo dovessimo fare a mano su un foglio di carta va benissimo che sullo stesso foglio di carta ci sia questo perdon questo 2-3 il 3-A e il 4-A cioè mettete insieme tutto con delle note a fianco no? ad esempio nome incidente a fianco una freccia e dice questo compare solo se, nel caso 4A no? per non stare a ridisegnare tutto n volte, qui faccio clona e faccio in fretta ma poi su carta eh, purtroppo <coughs> ricopiare costa e quando ci sono più mockup che sono in realtà varianti dello stesso mettiamoli pure insieme poi quello più interessante è questo 4B, il nome inserito esisterebbe ma ce ne sarebbe più di uno, che si chiamano con quel nome o con nomi simili. Allora il sistema indica all'utente l'elenco dei partecipanti il cui nome corrisponde a quello inserito e l'utente seleziona uno dei nomi. Allora qui è diverso, il sistema non mostra un messaggio di errore ma mostra un elenco di alternative possibili. Quindi torniamo al passo 2-3, a cui può succedere una cosa diversa, ancora diversa. Quindi aggiungo un altro bottone, che è conferma multiplo. È chiaro che se facessi un test con degli utenti reali non devo mettergli quei bottoni lì, ho scritto multiplo, singolo, perché sto svelando già cosa succede dopo. Dovrò probabilmente preparare mockup diversi, percorsi diversi e dico ok, con questo utente testo il caso in cui lui abbia scritto un nome ambiguo, con quest'altro utente invece testo il caso in cui lui abbia scritto un nome non esistente e gli, gli, gli propongo dei percorsi diversi. Mm? Ma questo sta nelle strategie di testing. Adesso stiamo cercando di riassumere tutte le possibilità all'interno dello stesso progetto. Allora, conferma multipla è qualcosa che sta tra l'inserimento del nome e prima della visione dei dettagli perché c'è più di una persona potenzialmente corrispondente. Allora dobbiamo creare un mockup completamente nuovo, non è proprio una variante di questi es eh, esistenti, un elenco di nomi tra cui scegliere. Allora questo lo possiamo realizzare in tanti modi diversi. Allora, cosa devo fare qua? E di nuovo sto facendo un mock-up per due passi, 4B1 e 4B2. 4B1 perché il sistema mostra all'utente l'elenco delle alternative. 4B2 perché l'utente ne sceglie una di queste. Allora, quali sono le modalità grafiche attraverso cui un sistema può mostrare all'utente un elenco di voci e l'utente ne possa scegliere una? Allora, a me viene in mente un elenco di link, un elenco puntato di link. Proviamo a vedere che faccia avrebbe. Aggiungiamo un paragrafo di testo. in cui diciamo che po potenzialmente c'è il signor Lorem Ehi. lui me lo genera da solo se scrivo Lorem Ipsum 1 poi c'è Lorella Ipsum Poi c'è Anthony Loren e così via. Sofia Loren con la M e non con la N perché è diversa. Eccetera. Allora, questi sarebbero link. Vabbè, magari ci mettiamo un pallino davanti. Mm. semplicemente col trattino lui ti fa l'elenco puntato questo è un modo il più leggero possibile quando hai un elenco di nomi devi sceglierne uno un altro modo e poi dovremo scegliere visivamente quale preferiamo è la lista di nomi quindi prendo gli stessi nomi e li incollo in questa lista qua, adesso togliamo il markup perché non sono più link. E con un bottone di conferma sotto. Nel link non c'è bisogno di conferma, clicco sul link e vado direttamente avanti. Nella lista, invece, una lista di elementi, ne scelgo uno e poi clicco su conferma. Addirittura, se la lista fosse lunga, devo prevedere una scrollbar no? per navigare tra i vari elementi. E quindi vado su e giù, trovo quello che mi piace, lo seleziono e poi clicco conferma. Una, una cosa analoga si potrebbe fare, cioè un effetto analogo si potrebbe fare non con una lista, ma con, un, con dei radio button. No? Quindi facciamo ancora spazio, ad esempio con radio button. eccolo qua, un gruppo di radio button in cui vado a incollare No. E qui il radio button si fa con aperta tonda e chiusa tonda poi ovviamente il bottone di conferma quindi ho le varie voci seleziono una e clicco conferma allora quella di destra con i radio button può andar bene come abbiamo visto nelle linee guida della volta scorsa finché il numero di voci è basso, poche voci quella di sinistra, cioè quella di centro con la lista può andare bene anche nel caso in cui prevediamo noi non sappiamo adesso quanti saranno però prevediamo che il numero di alternative potrà anche essere molto elevato allora evito di avere un elenco molto lungo faccio un elenco più limitato ma con la scrollbar posso navigarli tutti una cosa che non farei in altri contesti si potrebbe fare ma adesso non farei è una combo una combo box in cui l'utente possa cominciare a scrivere del testo mi sembra che si faccia così sì. e poi man mano che scrivo compaiono le alternative sotto perché in questo caso non lo farei? ma perché l'utente l'ha già scritto un nome e questo era ambiguo. E io qua ho già solo l'elenco dei nomi che corrispondono alle alternative possibili. Quindi chiedere di nuovo di scrivere qualche cosa per andare a scegliere no, diventa rifare il lavoro due volte. Cioè o la combo box la mettiamo subito. Cioè anziché farti scrivere il nome qua alla cieca, ti metto una combo box man mano che scrivi compaiono le alternative e se ti accorgi che sono tre o quattro, continui a scrivere fino a quando non trovi quello giusto, oppure selezioni quello giusto, ma non è quello che abbiamo scelto di fare. Quindi, di nuovo, le alternative in generale per fare scegliere l'utente tra una serie di opzioni possono essere queste quattro. In questo caso specifico la combo mi sembra infliggere all'utente il dover inserire lo stesso nome due volte, che non mi piace per nulla perché lo devo fare? No, è il contrario dell'usabilità farti fare le cose due volte quindi questo in questo caso lo non, non, lo, non lo considero proprio quale di queste tre forme preferiamo? è abbastanza diciamo indifferente no, se non il primo è molto più compatto, ma è anche più versatile, nel senso che poi, visto che sono dei paragrafi di testo normali, io posso anche pensare di metterci in fianco un'icona, la faccia del tizio, o il numero di stellette, quanto è bravo, quanto non è bravo, cosa che invece all'interno di una lista non si può fare, perché dentro una listbox poi può solamente del testo puro, di solito, a meno di non voler fare cose sofisticate. Però una qualunque di queste cose... Eh? ci permette di andare avanti e proseguire sul passo 4 quindi qua togliamo queste cose proviamo a salvare questo che era lo step 4A1 e 4A2 giusto? o, o B? no B, era 4B1 e 4B2 Quindi, ovviamente, una di queste tre forme ci piace. Eh, sto pensando al link, se ce l'ho... Ah, in qualunque cosa io clicchi, devo mandarlo a quattro, cinque, eh? quindi... Qua. Allora... Quattro, Ok quindi riproviamo la simulazione no, partito dal controllo sbagliato uniscite a un team inserisco ah, sbagliato, non avevo corretto questo conferma multipla, devo mandarla adesso a 4B1, 4B2 Quindi, parto da qua, Unicity on Team, conferma ma il nome è multiplo, arrivo a questa pagina, a una di queste tre pagine che abbiamo ipotizzato, scelgo il nome che voglio, clicco su conferma e finalmente ho il dettagli di tizio, posso scrivere e andare avanti. Quindi ad ogni passo dobbiamo noi pensare qual è il modo migliore di fornire quell'informazione in quella pagina qual è il modo migliore di permettere all'utente di darci la sua risposta in quella pagina e per farlo ragioniamo su quali dati abbiamo a disposizione cosa dobbiamo mostrare quanti sono, sono ampi, sono stretti e si cerca di trovare una soluzione migliore magari coerente con il resto dell'impostazione del sito l'utente in selezione entro un certo tempo torna al punto 2 di fatto mi dice che se l'utente in questa pagina non ha fatto nulla, si ritorna al punto 2, quindi la scelta del nome. Allora come faccio a ehm, considerare il fatto che l'utente non abbia fatto nulla in questa pagina? Beh potrei mettere un bottone finto con scritto timeout, potevo anche farlo prima nel, sul passo 2 lo metto fuori ovviamente che simula il fatto che l'utente non abbia risposto e lo mando al punto 2 a questo punto sarebbe opportuno dire che questo passo non cattura solamente 4B1 4B2 ma anche 4B2A Quindi cosa succede? Se su questa pagina, a un certo punto, l'utente deve scegliere tra, qualche, tra le alternative, non ne sceglie nessuno, vabbè, ricominciamo da capo. Dopo un po' torniamo a questa pagina e riprovaci da capo. 5. L'utente non inserisce un messaggio o lo inserisce vuoto o non conferma entro un certo tempo. Il sistema segnala l'errore e torna al punto 4. Allora, non inserire il messaggio o inserirlo vuoto è la stessa cosa in realtà qui stiamo alle alternative di questo passo quindi stiamo parlando di questo messaggio quindi stiamo, ci stiamo chiedendo cosa succede nel caso in cui lui clicchi il bottone di conferma ma il testo è vuoto vai via allora in quel caso devo rimanere sulla stessa pagina cioè presentare di nuovo la stessa pagina con il messaggio di errore allora per seguire il consiglio di prima non facciamo tanti mockup tutti uguali ma cerchiamo di aggiungere gli elementi allo stesso aggiungiamo qua direttamente il testo ehm. Qui non ho lo spazio per farlo. Campo obbligatorio, lo faccio in rosso, faccio un po' spazio. Eh, Dov'è il colore? Qua. E poi però mi ricordo, eh, vediamo un po' quali sono gli elementi di markup, ci metto una nota, Genere, ci metto una noticina 1 del tipo compare solo di errore. No, delle annotazioni che mi aiutano a capire che alcuni elementi non ci sono sempre o compaiono in alcuni casi le quali notazioni possono essere tolte, se cioè questo bottoncino nasconde il markup oppure mostra il markup, che ci permette di decidere, vale anche qua, se queste cose devono essere mostrate agli utenti oppure, oppure le dobbiamo togliere perché vogliamo proprio vedere come l'utente reagisce in queste condizioni. No, da, da questi sotterfugi è chiaro che quando progettiamo un mockup dobbiamo avere chiaro a che cosa lo useremo, che tipo di test vorremmo fare con gli utenti. In questa fase lo stiamo costruendo più come documentazione di progetto, in certo senso, per riassumere tutte le scelte di interfaccia che abbiamo fatto. Poi se dovessimo fare dei test con gli utenti probabilmente dovremmo andare a modificare, creare dei percorsi ad hoc, varie alternative, e non mettere tutto insieme. Mentre invece il fatto di mettere tutto insieme, come abbiamo fatto qua, aiuta sicuramente lo sviluppatore, perché vede in un unico punto tutti gli elementi che ci possono essere o ci potranno mai essere anche in caso di anomalie all'interno della stessa pagina. Ok, ci rimane ancora qualcosa? L'utente abbandona e termina con fallimento. Vabbè, però questo non possiamo fare nulla, perché se l'utente se ne va non c'è nulla da mostrare perché se n'è andato questo è una cosa che il sistema, il sistema informativo dovrà prenderne atto senza però poter mostrare una videata del tipo sono triste e abbandonato. E qui anche possiamo mettere il bottone timeout perché il passo 5A lo cita e dice riparti da 4, in realtà quindi non serve a niente perché torniamo sempre qua, mi ripropone questa videata, no? torno al punto 4, il 5A, però con queste modifiche di nuovo il passo 4-5 si è arricchito, quindi non lo chiamo più solo passo 4-5, lo chiamo 4-5, 5A e basta, 5A. Quindi noi partendo da un caso d'uso abbiamo creato una serie di mock-up qui sono tornato nella vista progetto, il progetto richiede di unirsi al team fatto da una serie di mock-up con gli elementi grafici previsti, abbozzati non c'è nessuna fotografia, non c'è nessun colore, non c'è nessuna immagine però c'è la progettazione di come le informazioni verranno mostrate e anche da qua è possibile lanciare il prototipo e quindi entrare in visualizzazione a schermo aperto. Tra l'altro, puoi fare o non far vedere il link, c'è un'altra visualizzazione per poter essere navigata direttamente dagli utenti. Questa è stata pensata via web, in modo che ti dà il link che puoi anche distribuire ad altri che possono fare il cosiddetto testing remoto, cioè anche senza, che, senza venire da te, gli mandi il link e loro possono visualizzare il prototipo e tu puoi raccogliere le loro impressioni e qua chiudiamo Edith. no, torna qua, basta chiudere Ops. ok? quindi questo grosso modo è il metodo di lavoro coppie di passaggi un mockup per ogni coppia di passaggi per ogni interazione forni sistema fornisce dati e utente inserisce informazioni a cui poi aggiungiamo tutti i possibili percorsi alternativi. Domani in laboratorio dovreste già avere tutti l'invito per entrare nella piattaforma, se a qualcuno mancasse lo si risolve direttamente in laboratorio domani, ci date la matricola e vi inseriamo nel sistema. Finito il tempo, finita la voce, quindi mi fermo qua.